Comunque assurdo, io mi sporco solo con la salsa al cioccolato. Sempre, ogni giorno, ogni felpa. Ma non è possibile. Se è solo con quello, non mi sporco con altro. Ah. accettano scommesse su ciò che mangerò a colazione e per il resto della mia vita essenzialmente visto che ci sono cachi ovunque Finché il tempo regge, noi torniamo qui a lavorare quando possibile. Io mi sto dedicando completamente all'AIA perché, eh, non so, l'ho resa una mia obiettivo di vita: liberare tutto e rispetto all'altro video già si vede la differenza. Che soddisfazione! Mentre Jimmy è quello che utilizza la motosega, io non l'ho aiutato ma ci sto ben lontana ha potato un pochino quest'albero perché se vi ricordate veniva molto in mezzo e adesso è lì a potare altri alberi lui l'ha detto alla potatura ciao potatore nel mentre che strappo queste erbettine vi racconto praticamente siamo a dopo pranzo quindi oggi per la prima volta da quando abbiamo iniziato qua i lavori abbiamo mangiato dentro perché è brutto tempo, fa un pochino freddo ed è bigio e abbiamo mangiato in cucina nella mia vecchia cucina di mia nonna che mia mamma ha un pochino risistemato così su una panca eccetera Voi non avete idea dentro è rimasto com'era cioè praticamente i miei nonni hanno traslocato da qui a Padova lasciando la casa con l'intenzione di tornare però dopo poco mia nonna è stata male e praticamente vabbè mia nonna non è mai più tornata e invece mio nonno è tornato però raramente perché comunque gli faceva star male stare qui eccetera quindi la cucina la casa e tutto è non so tipo freezed e eh, praticamente ero lì che stavo mangiando e siccome da quando ho letto il libro di Mindful Eating cerco di fermarmi mentre mangio guardarmi un attimo intorno, respirare essere più consapevole di, del fatto che sto mangiando mi sono fermata, ho alzato gli occhi ragazzi mi sono rivista vent'anni fa cioè io ho seduta a quel tavolo in quell'esatto punto perché quello era il mio posto a mangiare e ci ho alzato gli occhi e ho detto: Ragazzi, io non mangiavo qui da 15 anni. cioè E non so, ho rivisto mio nonno, ho rivisto tutto, è, stato, è stato bellissimo. E non lo so, è come se, cioè ora non voglio dirlo per sembrare troppo romantica o troppo cisi, però è come se quello che stavo mangiando avesse acquisito tutto un altro gusto, cioè avessi ricordata. Non so, dei piatti che faceva mia nonna, del vitello tonnato, del gnocchi alla romana, che non c'entrava nulla con quello che stavo mangiando. Sto mangiando le uova e il riso, <ride> no. Però veramente, cioè, che bello! Che bello, mi piacerebbe davvero tanto riuscire a sistemare tutto e, e ritornare a vivere perché. Potrei creare dei nuovi ricordi invece di lasciare solo dei ricordi un po' tristi, perché vabbè poi magari un giorno vi racconterò ma la storia è un po' triste. E chissà. chissà, chissà. Nel frattempo sto portando avanti Laia. Dopo due giorni interi Laia si presenta così. Che differenza! Oh, che soddisfazione! il bordo tutto bello pulito qui ancora qualche erbetta ma la soddisfazione più grande guarda le zolle zo che oh, oh, Guarda! vabbè godo godo guardala uh. Ah, sognavo di fare questa cosa tutto il giorno Visto che siamo in fase di covid, abbiamo le mascherine, ci possiamo mettere Aiuto! Abbiamo gli alveari pure, ole Siamo riusciti a ottenere il camino A ver, ¿cuál es en plástico? non ci arrivi vero però mi raccomando eh schizza via appena è preso Dai, brava brava brava tira vieni brava brava ora stai giù tranquilla brava bella torta Allora, in questi giorni, cioè questi sono giorni un po' particolari, in cui ci sentiamo un po', un po sospesi, siamo, siamo qui e stiamo cercando di trarre il più possibile da questa situazione di stallo, diciamo, per questo ci stiamo impegnando... Grazie Luna... Ci stiamo impegnando molto in campagna ma in realtà andiamo lì principalmente soltanto nei weekend perché durante la settimana stiamo, stiamo qua a Padova, io lavoro, eh, porto avanti i miei progetti, cioè in realtà mi ci devo molto focalizzare perché eh, sono un po' un caos in questo periodo, però insomma l'intenzione c'è tutta. Diciamo che non sto facendo tanto ragazzi quindi eh, portarvi nelle mie giornate a casa dove sto principalmente tutto il giorno al computer mi alleno sempre in casa e mh, sto in famiglia non è molto interessante per questo cerco di vloggare quando andiamo in campagna perché a mio parere Potrebbe farvi staccare un pochino la testa, magari eh, vedendo qualcosa di diverso. E nulla. Io concluderei qui questo video. Se è piaciuto, fatemelo sapere. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!